Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta, benvenuta, a benvenuta. Eh, a consuetudine con Roma? Nel senso eh, era beh, già insomma, stata... Diciamo che, sì. E eh, com'è? No, no, quanto conosce la nostra città, assessore? guardi ogni città quando la quando la amministra deve essere conosciuta proprio dal di dentro eh, molto bene quindi io il mio impegno è a mh, analizzarla studiarla comunque io sono stata e sono stata presidente nazionale di un movimento quindi sono stata per una decina d'anni eh, nella città qualche ah anno beh, fa insomma allora, quindi la eh, conosce e quindi, sì insomma conosco è chiaro che come dico l'impegno soprattutto nel settore specifico che è quello sì, ambientale sì, certo. esige proprio una attenzione molto specifica eh, agli aspetti che devono essere oggetto dell'attività amministrativa, quindi la conoscenza da cittadina è una conoscenza diciamo vissuta nei luoghi certo, vissuti. Certo. Ma anche per noi, eh, se facessimo, anche noi se avessimo un ruolo pubblico come il suo, eh, ci troveremmo a dover non dico ricominciare da zero, ma quasi per conoscere meglio la città. Che effetto certo, le fa a Roma certo, Assessore? Perché... Che effetto, le fa? che effetto le fa questa città? No, guarda, si parla di Roma, sia... una città non pulita, una città sporca, una città che non rappresenta il concetto di grande bellezza raccontato eh, nell'arte, nella letteratura, nel cinema. Eh, lei come la vede Roma oggi? No, guarda, Io la vedo come una città straordinaria dal punto di vista soprattutto paesaggistico perché eh, stavo proprio esaminando tutte le aree verdi di pregio e di qualità e soprattutto le aree verdi storiche. Io credo che Roma abbia un patrimonio paesaggistico straordinario, eh, quindi paesaggistico e verde con un verde storico, un verde monumentale che è unico al mondo. Quindi quando parliamo di grande bellezza… Basta affacciarsi appunto eh, sui grandi parchi storici e ci si rende immediatamente conto della bellezza di questo verde, soprattutto un verde monumentale, un verde che presenta delle alberature straordinarie e quindi io, mh, il mio approccio immediato è questo. Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria della città ha bisogno e io tra l'altro vorrei proprio ringraziare i cittadini che hanno fatto diciamo, diverse segnalazioni anche su Facebook, eh, anche con i loro Twitter eccetera, perché effettivamente è una città che ha bisogno di una cura molto minuziosa, di una cura particolare un'attenzione alla pulizia questo è un tema che per me è centrale, un'attenzione alla dimensione proprio quotidiana di ognuno di noi quando vive cammina per la strada, io prendo gli autobus, eh, vado di metropolitana poi faccio dei pezzi a piedi anche per venire in ufficio e naturalmente questi percorsi vedo anch'io che hanno bisogno di interventi importanti e anche eh, immediati è chiaro che si tratta di mettere in moto una macchina organizzativa che ha tra l'altro già secondo me, delle efficienze non indifferenti data la complessità della città eh, io come sapete sono stata amministratore anche amministratrice, anzi nella città di Genova oggi no, è un'altra città molto complessa, ecco, quindi mh, rende, pur rendendomi conto di questa complessità credo che ci siano delle opportunità straordinarie per questa città. Anche a Reggio Emilia, no? 5 dove... sì, anni a Reggio Emilia, 5 eh, sì. anni a Reggio Emilia, ma pa quando parliamo di Reggio parliamo di una città che non va oltre in termini ah, certo, di abitanti, certo. 200.000 abitanti, quindi ci sono dei municipi di Roma che sono più grossi eh, di Reggio Emilia, sì, sì, sì, dove le piste corretta. ciclabili, io adesso guardavo appunto i chilometri sì. di piste ciclabili perché mh, sono molto molto impegnata e mi voglio molto impegnare per la pulizia delle piste ciclabili, io vado sempre in bicicletta normalmente che è la mia attività io amo tantissimo la bicicletta e quindi eh, appunto anche le segnalazioni che sono pervenute sulla, su, su alcune situazioni di degrado delle piste ciclabili secondo me vanno risolte eh, con eh, rapidità ed efficienza come dico in una macchina che comunque anche io devo dall'interno ancora un po' conoscere e quindi devo anche che capire come possa al meglio funzionare. In tutti i casi l'impegno c'è perché è giusto che i cittadini che addirittura utilizzano le piste ciclabili per andare al lavoro mh, si ritrovino appunto in un contesto che è dignitoso, e pulito e quindi questo è un impegno che, che secondo me noi dobbiamo mettere in campo anche, io già stamattina guarda, ho fatto una riunione proprio su questo, eh, sulla, sul problema delle, mh, proprio delle pulizie della, delle piste ciclabili, eh, qui facendo il confronto. Abbiamo 125 chilometri di pista cittadina. Eh, la parte, naturalmente, che mi compete riguarda mh, il verde e riguarda la gestione, insomma, in parte perché le, le, le competenze sono abbastanza diversificate. però eh, secondo me, questo è un impegno che deve essere assolutamente prioritario. Allora, in diretta su Radio Roma Capitale l'assessore all'ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari è una prima volta eh, anche per noi. Eh, lei eh, conosce sta conoscendo sempre di più oh, Roma e, e le sue eh, istanze le sue esigenze e noi cominciamo a conoscere anche lei assessore no? Che credo sì. credo sia importante stabilire un rapporto perché è proprio sulla credibilità sulla, sulla fiducia no? Si basa spesso uh, si basano spesso i rapporti i nostri ascoltatori ci chiedono anche sulle, sul percorso in bici uh, qualche settimana fa il Corriere della Sera ha raccontato il percorso dalla casa della sindaca per fare un esempio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 evidentemente non abita proprio al centro fino al Campidoglio e ha visto che in bicicletta quel percorso si diventa più rapido pensi un po' rispetto ai mezzi pubblici o all'automobile privata però è uno scenario ancora forse ancora non proprio la priorità di Roma la priorità è proprio eh, il rifiuto i rifiuti per esempio un ascoltatore poco fa sapendo eh, di lei della sua presenza in trasmissione ci ha scritto può chiedere all'assessore Montanari di eh, poter eh, avere più secchioni a Roma, più secchioni dove lanciare le immondizie perché noi viviamo in una zona periferica di Roma, anche un altro fenomeno ci sono i pendolari dell'immondizia, coloro che per non fare la differenziata preferiscono muoversi e buttano le immondizie dove la differenziata non c'è quindi vanno ad occupare uno spazio che era destinato ai residenti di altra zona, che risponde l'assessore Montanari Dunque, mh, sì, sono, sono già consapevole di questo, eh, di questo fenomeno che è un fenomeno guardi, che si realizza ovunque perché io l'ho sperimentato come dicevo anche in altre città, sì. cioè chi non vuole fare la differenziata tende appunto a eh, cercare tutte le strade possibili per non effettuarla. E io mh, però su, ieri tra l'altro sia il giorno di Natale che il giorno di Santo Stefano ma anche diciamo, stamattina comunque ho dato uno sguardo generale alla città per vedere appunto se teneva eh, il sistema eh, organizzativo e devo dire che ehm, al di là di quel 2% di criticità eh, che ci sono che ci sono riscontrate il sistema ha tenuto abbastanza bene. Però il problema vero, il problema vero nella gestione dei, mh, sostenibile dei rifiuti sono due. Allora il primo problema è che dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti eh, da mandare appunto, a conferimento. Cioè, I rifiuti sono una preziosa risorsa. Anzi, io non vorrei più chiamarli rifiuti continuiamo a chiamarli rifiuti perché così sappiamo di cosa stiamo parlando. Come li io li Vorrei chiamare materiali post consumo. Perché materiali post consumo? Perché mh, i rifiuti eh, contengono sostanzialmente un, una ricchezza cioè sono tutti materiali che possono essere avviati diciamo, eh, a eventualmente attraverso la preparazione per il riutilizzo a un riutilizzo a un riciclo eh, comunque possono essere recuperate delle materie cosiddette prime e seconde che sono importantissime tra l'altro in un momento di carenza di queste materie quindi buttare cioè creare del valore perso quando noi abbiamo del possibile valore questo è un primo punto. Facciamolo assessore eh, guardi quindi... che sarebbe un bel segno facciamolo visto che lei ritiene questo e anch'io sono consapevole e d'accordo sulla risorsa che può essere un rifiuto ricordando da bambino il vuoto a rendere e cioè la possibilità certo. che il negoziante eh, dava di renderti una parte di quello che avevi speso per acquistare una bottiglia di birra, di acqua o di qualsiasi cosa, se tu gli portavi indietro il vuoto appunto, no? Rendiamolo cosa, certo. cosa effettiva esatto. proviamoci. Questo è importante quindi riduzione a monte della produzione di rifiuti, sì. perché tra l'altro se noi riduciamo rifiuti paghiamo meno, sia in termini di gestione in termini di raccolta, e in termini soprattutto anche di trattamento finale perché non ci dimentichiamo che Roma produce 1.800.000 circa tonnellate di rifiuto all'anno, ma sono tanti 1.800.000. All allora con la raccolta differenziata già si arriva a circa 50.0 eh, tonnellate di eh, rifiuti eh, differenziati raccolti e questa è importantissima. Con i progetti che stiamo per mettere in campo di generalizzazione della raccolta domiciliarizzata in cui vetro organico secco eh, verranno appunto differenziati in modo che ogni famiglia possa davvero eh, ridurre la produzione di rifiuti, questa è la cosa fondamentale quindi tutti gli imballaggi in più appunto il vuoto a rendere, l'acqua in bottiglia, la cosiddetta acqua del sindaco è importantissima l'acqua del sindaco perché è veramente dove nelle città dove è stata mh, promossa appunto questa iniziativa si è ridotto di tantissimo eh, la produzione appunto di plastica poi invece secondo tra l'altro in una visione anche di rispetto della normativa europea, seconda prospettiva quella preparazione per il riutilizzo quindi possono nascere tante veramente opportunità di materiali che possono andare a creare altri oggetti, quindi importantissima la raccolta differenziata fatta bene, quindi una raccolta domiciliarizzata fatta bene e poi anche comunque la capacità di eh, mh, ad esempio noi e cercheremo anche di mettere in campo eh, la, la, la creazione di luoghi come le cosiddette fabbriche del riciclo o fabbriche del materiale dove eh, si possono portare questi oggetti che possono tornare ad avere una vita eh, anche significativa eh, se sono dei RAE, dei rifiuti cosiddetti elettrici e elettronici perché vengono ricondizionati e quindi rimessi eh, anche questi eh, all'utilizzo di chi poi eventualmente li desidera oppure se sono altri materiali possono davvero tornare ad avere nuova vita guardi ho allestito sì. un, un, uno spazio pubblico con delle sedie che avevamo trovato eh, 60 sedie invece di comprarle abbiamo preso queste sedie che avevamo trovato che erano di ferro che quindi avevano anche i connotati di sicurezza, le abbiamo dipinte e le abbiamo riutilizzate per un centro, quindi, questo può avvenire ecco però esiste, non esistere questi luoghi che sono le cosiddette fabbriche del riciclo o fabbriche dei materiali bisogna metterlo a sistema e bisogna metterlo anche a sistema nuovi lavori e eh, tra l'altro sì. attenzione il settore, io sono molto preoccupata per il tema del lavoro perché per me oggi un problema grosso soprattutto per i giovani io sono veramente vicina ai giovani perché i giovani soffrono perché non trovano lavoro e bisogna che noi attraverso questa mh, è veramente importante che attraverso eh, la valorizzazione. Eh, proprio di tutto quello che è il settore, il mondo dei materiali post-consumo, creiamo anche delle opportunità per i giovani. È un processo lungo, quindi miracoli non si fanno, deve essere molto chiaro, però imparare a differenziare attraverso il porta porta, un porta a porta che deve essere contestualizzato, ecco, questo ci può, può creare le condizioni per creare appunto e valorizzare una ricchezza, come dire, nell'economia circolare anziché valore perso si crea del valore che si mette di nuovo in circolo allora Maria Antonietta ci scrive per il comitato, per il decoro un'altra cosa, un'altra risorsa assessore, assessore Montanari eh, la ritengo tale ed è tale, c'è poco dubbio su, su questo, è ricorrere alla eh, voglia di intervenire di incidere dei cittadini dei residenti zona per zona questo comitato per il decoro non lo conosco ma suppongo sia proprio una di queste organizzazioni che incidono su una zona di Roma ci scrive Maria Antonietta vorrei chiedere al di là delle parole che mi piacciono, mi piace il discorso del, eh, del materiale post consumo in luogo del rifiuto ma per il momento sono solo parole eh, eh, potete fare qualcosa Ecco, Piazza Bologna ci scrive, da Piazza Bologna ci scrive la nostra ascoltatrice, se si può eh, fare conto eh, solo sulle segnalazioni dei cittadini oppure si può prendere qualche iniziativa fuori dalle segnalazioni dei cittadini, quindi qualche iniziativa frutto di un piano, di una strategia del Comune di Roma. Io eh, vorrei anche chiedere all'assessore Montanari proprio di quello che avvenne a Reggio Emilia. Ho fatto prima l'esempio di Reggio Emilia perché so che lì l'assessore Pinuccia Montanaria a Reggio Emilia, assessore all'ambiente, costruì un modello virtuoso. Di cosa stiamo parlando esattamente, assessore? Guardi, è fondamentale il ruolo dei cittadini, quindi la creazione di contesti di progettazione sia di progettazione partecipata, in quel caso a Reggio avvenne attraverso un tavolo tecnico dove i cittadini erano assolutamente presenti, ma sia soprattutto il cosiddetto forum degli stakeholders, cioè di, di quelli che devono essere i protagonisti eh, di, questi, di questi percorsi, per me è essenziale. Quindi creare degli ambienti e dei luoghi attraverso anche diciamo, un bilancio partecipato, ecco. eh, tutto questo secondo me può essere molto importante per individuare insieme eh, quelle che sono innanzitutto le priorità, quelle che sono le esigenze sentite dai cittadini. Io comunque anche nell'esperienza di Reggio mi sono confrontata tantissimo proprio con migliaia e migliaia di cittadini che ho incontrato in tutti, in tutti i contesti e credo che questo sia stato molto positivo perché le segnalazioni non solo le segnalazioni come giustamente eh, veniva sottolineato ma è la strategia, è la strategia eh, di eh, eh, momenti che devono essere strutturati di confronto con i cittadini è fondamentale. Quindi nei piani che adesso noi, noi elaboreremo, appunto un piano per la riduzione della produzione di rifiuti, un piano per l'estensione della raccolta appunto di, domiciliarizzata, un piano rivolto poi anche alle utenze non domestiche, ecco, nell'elaborazione di questi piani ruolo, il ruolo, un ruolo fondamentale è, è, è proprio delle, dei, dei, dei cittadini. E il ruolo fondamentale che dobbiamo mh, attivare attraverso gli strumenti della partecipazione. Eh, non sono a ragione la signora quando dice a me non piacciono i politici che parlano sola a me piacciono i politici che fanno eh, e quindi io sono molto pragmatica e, e vorrei sempre raggiungere immediatamente gli obiettivi che mi, eh, mi ci ci esempio es Sì, alcune delle cose che ci ha detto per esempio ci piacciono molto, no? l'idea ci piace molto quella della risorsa, del vuoto a rendere del rifiuto da eh, cancellare nel termine nel significato ma di considerarlo proprio qualcosa di, di utile di produttivo qualcosa che si può riutilizzare e eh, se si sì, sì, deve riesce. cambiare anche la cultura sì, in noi anche dei Dico cittadini perché, ma guardi, non ciascuno di noi e deve cambiare un po' la cultura del rifiuto cioè noi non, non è che dobbiamo pensare che questo rifiuto una volta che l'abbiamo buttato nel calzonetto poi sparisce e chi se ne occupa più no il problema del rifiuto è che ce lo ritroviamo sempre, perché come diceva il famoso tra collaboratore, esterno, cioè insomma addirittura in ambiti più internazionali, cioè, fra 30 anni due pianeti eh, non saranno più sufficienti per contenere tutti i nostri rifiuti. Quindi, da questo punto di vista noi abbiamo proprio una grande urgenza considerare i rifiuti appunto dei materiali post consumo che devono tornare in un qualche modo ad avere vita e lo può avere l'organico ad esempio il nostro organico eh, che può diventare di tutto insomma dal punto di vista anche eh, proprio della, sia composti di qualità che anche altro materiale che può essere utilizzato eh, in situazioni diverse insomma. quindi si tratta di fare però una strategia e di fare una pianificazione eh, altra domanda un nostro ascoltatore ci dice non ho sentito parlare di periferia la tengo due minuti e la lascio assessore eh, periferie, sì, sì, periferie, periferie periferie periferie eh, che, che possiamo e, aggiungere riguardo alle periferie Scusi. No no che possiamo aggiungere riguardo alle periferie alcuni ascoltatori sì, no, naturalmente io vorrei, vorrei sì. io sono, ho una visione diciamo multicentrica cioè secondo me bisogna veramente eh, guardare cioè, avere anche uno sguardo urbanistico della città in cui non è che c'è il centro da un lato e poi le periferie che sono il luogo quindi bisogna avere una visione multicentrica nel senso che ogni luogo ha un grande valore quindi io mi sono già mossa subito anche già da, da da martedì eh, proprio nelle aree che vengono diciamo appunto considerate periferie perché anche lì ci possono essere appunto in questa visione multicentrica eh, ci possono essere dei, dei, delle, delle esperienze da mettere in campo e da valorizzare e poi una grande attenzione eh, chiaro in uno, come dicevo in uno sguardo urbanistico che vede la città mh, dialogare in tutti, a partire da tutti i luoghi eh, da cui appunto si genera questo dialogo e quindi non una visione che mette da un lato appunto un'attenzione particolare al centro e poi lascia le periferie abbandonate al degrado assolutamente questo non, eh, non è, nella mia, è nella mia nella mia visione eh, come dico a mio avviso occorre mh, attraverso un'analisi dettagliata soprattutto dei bisogni delle periferie e eh, di quelle che vengono chiamate appunto periferie eh, di questi luoghi che sono stati anche costruiti non solo, senza pensare appunto a una um, pianificazione urbanistica che sia attenta alla viabilità ai servizi, alla gestione stessa dei rifiuti perché noi siamo abituati a costruire questi grandi palazzoni e poi dopo non c'è uno spazio dove poter andare a, a conferire eh, soprattutto se differenziati i nostri rifiuti quindi bisogna cambiare un po' il modello anche di visione e un po' la visione urbanistica della città e poi bisogna lavorare molto per valorizzare come dico tutti questi luoghi che devono diventare appunto un centro di vita eh, sociale. e Questo credo che si possa fare anche in tempi non lunghissimi, quello di eh, definire dei punti di raccolta del eh, materiale post-consumo che abbia un valore e rendere questo valore a chi lo consegna del resto eh, lo certo. fanno con traffici illeciti già a Roma, già succede che alcune persone certamente non troppo da bene eh, si diano da fare per questo, per questo. cioè vanno a lei, recuperare del materiale valore. e lo vendono perché appunto è un valore, ma se è un valore per loro, da malfattori facendole, poi bruciando quello che non va in altre zone, facciamolo invece da persone da bene, tutti noi cittadini romani, se il comune ce lo permette dando a quello che a noi non serve più un valore reale o in euro oppure magari in detrazioni sulle nostre bollette, assessore, no? Un modo si trova poi. Eh certo, perché comunque se si producono meno rifiuti diminuiscono i costi di smaltimento e diminuiscono anche i costi di gestione e poi l'applicazione della tariffa puntuale, anche questo è uno strumento perché è chiaro che se io produco meno rifiuti pago solo per quello che produco, ma se io faccio tanta raccolta di carta, vetro, organico ovviamente pagherò solo il secco e quindi nel la prospettiva della tariffazione puntuale che cercheremo di mettere in campo già nei prossimi mesi con un progetto che stiamo appunto quasi completando e che è stato già avviato appunto dalla giunta Raggi e credo che questo sia una prospettiva di grande interesse. Vorrei anche dire una cosa lei ha sollevato un tema importantissimo a mio avviso per questa città ma per tutto il nostro paese volate la legalità. Eh, si annidano nella gestione dei rifiuti soprattutto la gestione sostenibile dei rifiuti veramente delle sacche profondissime di illegalità naturalmente la raccolta differenziata porta a porta la raccolta differenziata domiciliarizzata aiuta anche a risolvere ad affrontare seriamente questo tema appunto dell'illegalità che è gravissimo e che va appunto stroncato perché il rispetto della legalità deve essere uno dei nostri obiettivi eh, soprattutto in un paese come il nostro che è un paese che ha una costituzione che a questo da grande valore. Questa raccolta sarebbe quindi prodotta anche in periferia, anche nelle periferie? Sì, sì, lì, lì, allora centro e abbiamo, siamo. Sì, sì, stiamo lavorando per un progetto eh, che riguarda appunto la raccolta differenzi differenziata e la prevenzione dei rifiuti, eh, ma a breve appunto, insomma, vi verrà, verrà comunicato il percorso eh, che riguarda i diversi municipi con un'estensione, comunque l'obiettivo è l'estensione domiciliarizzata in tutti i municipi di Roma, Assessore. E per le, anche per le utenze non domestiche. Assessore, noi la ringraziamo, eh, abbiamo registrato tutto, lo, lo, eh, perché naturalmente ci teniamo molto al, a parlare direttamente con eh, i responsabili e lei il suo assessorato è un assessorato da cui eh, ci si aspetta moltissimo forse è quello da cui ci si aspetta di più a Roma eh, ne è consapevole suppongo no? l'assessore all'ambiente quindi che si occupa di, di, di rifiuti perché la bellezza di Roma è, è, è veramente la cosa che è visibile e quindi è quello che eh, conta di più e quello su cui gli ascoltatori, i cittadini romani, chiedono delle risposte. E noi le facciamo gli auguri naturalmente per il suo lavoro, per l'anno nuovo che sta per arrivare. Contiamo di sentirla ancora qui su Radio Roma Capitale per continuare questo rapporto che ormai si è formato con i romani via radio. Via radio. Grazie Assessore Montanari. Signor. Sì. ringrazio tantissimo voi ringrazio i cittadini e invito davvero tutti a comunque mantenere un rapporto stretto con noi anche attraverso la radio, grazie assessore Montanari anche buon lavoro la radio. e buon anno buon anno a tutti